Buongiorno ragazzi, faccio silenzio perché di là la gente dorme. Oggi è il diciannovesimo giorno di pedalate del Buon Giappino lungo l'Italia ed è il sesto credo di risalita verso il nord. Ho dormito alla cascina Gogliarda come vi ho detto, adesso sto facendo colazione, un caffè, una pesca e la focaccia con le cipolle a colazione per partire. questo è l'ostello dove si dorme tutto il giardino quello in teoria è il ristorante ma è ancora chiuso il bagni con la lavanderia esterne via destra la reception e qua tutta un'area svago, bella, spaziosa. parto, sono pronto <mai> Ora lo so che molti di voi si staranno chiedendo: "Ma come mai se sei già a Curtatone non ti ridritto verso Cremona, così vai in orizzontale verso ovest per tornare a casa?" E invece te ne stai tornando verso Mantova e ti fai tutta la ciclovia del Mincio in verticale verso Peschiera. Semplicemente, perché facendo così in zona sud di Peschiera mi riaggancio alla ciclovia IDA. Ed essendo io uno dei tantissimi sostenitori mi sono adottato anche il mio chilometro ed era uno dei viaggi che avrei voluto fare a giugno e l'avevo fatto saltare a causa Covid e incertezze che c'erano e fino ad ora ho pedalato su quella ciclovia solo nelle zone appunto di Barcellino Vara ma piccole cose almeno facendo così riesco a farmi tutto il tratto da Peschiera fino a Vercelli lungo la Ida. Adesso ho 42 km di ciclo ciclovia del Mincio da dove sono partito fino al punto dove mi aggancerò alla Ida via giorno dopo. Ciao ragazzi. No vabbè ragazzi, non so se vi rendete conto dello spettacolo della natura che c'è qui a Mantova. Ragazzi vado perché sennò se continuo a fermarmi a fra video e foto anche oggi si sì, va lunghi. Sono arrivato a Borghetto sul Mincio e anche se ci sono già stato l'anno scorso merita una sosta quindi mi fermerò un po' qui, magari prendo un caffè o qualcosa di fresco da bere. Quello là è la torre del castello Scaligero di Valeggio sul Mincio, non credo di andare su a Valeggio, tanto anche lì sono già stato, c'è un ottimo pastificio dove mangiare i tortelli, ma non è il caso comunque. Ho già provato, ho già provato. Quindi giretto a borghetto, qualche foto e si riparte. Manca poco e mi aggancio alla ida. Tipo 8-9 km e sono sulla ida. Ecco come è arrivato sul ponte di Monzambano, lungo il Mincio, questo è il punto esatto dove si intersecano la ciclabile Eurovelo 7 del Mincio con la ciclovia Ida. Ciao, buon proseguimento! Ciao, grazie anche a voi! E niente, è un beccato questa combricola di scassati hanno fatto morire da ridere adesso loro vanno verso il lago e io sono sulla ida è importante ho fatto già circa 80 km sono le 2 del pomeriggio e sto andando in direzione Brescia non so, diceva, manchino 15-20 km però non ho un posto ancora dove dormire questa notte in zona Brescia costano tutte le stanze i BB e quello che ho trovato intorno al 50 euro mi sembra un po' esagerato per una notte almeno per me da solo e, e boh, ho provato a scrivere su Facebook a vedere sui gruppi di cicloviaggiatori se c'è qualcuno che ha un consiglio da dare qualche contatto di un B&B alla portata di un tapinazzo come me e niente, spero di trovare da dormire se no pedalo fino a casa mancano 250 km a Vercelli a Brescia ho due notizie per voi e come da copione una è buona e una è cattiva quella buona è che ho trovato un B&B a prezzo onesto a Gussago quindi una decina di chilometri ancora da qui e quindi ormai sono arrivato sembrano anche gentili dalla telefonata che ho fatto per prenotare la cattiva è che il morsettino che uso per attaccare la GoPro al manubrio Qui si è spanata la vite, quindi non si riesce più a morsettare. Perciò d'ora in poi avrete solo riprese o dalla pettorina o dal casco, che non è che mi piacciono molto. E... Mi spiace perché l'avevo preso che sembrava bello funzionale, infatti lo era, ma a questo punto è fatto di burro perché non è durato neanche una stagione. Vabbè, facciamoci un giretto per Brescia e poi andiamo al B&B a lavarci e riposarci. E anche oggi i miei oltre 100 km, tipo 113, li ho fatti. Però adesso sono già lavato, docciato, profumato, pronto a riposarmi al BB Granville di Gussago. Come potete vedere, è stile un po' retro, ma molto carino, pulito, profumato, anche lui come me. E adesso mi riposerò un attimino appunto sono un po' cotto e poi vado qui dietro c'è un'osteria tipica, un cibo tipico della zona che mi hanno consigliato dicono molto buona, vi farò sapere, a dopo.